Ciao a tutti, oggi prepareremo il pollo al limone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono fettine di petti di pollo, sale, pepe, origano, semola, limoni tagliati a fette, acqua, olio e patate tagliate a fette. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta versando all'interno del boccale l'acqua. un cucchiaino di sale chiudiamo con il coperchio senza il misurino posizioniamo il baroma all'interno del quale andiamo a mettere le patate che condiamo con sale E pepe. Adesso andiamo a panare i petti di pollo, mettiamo la semola nel piatto, Iniziamo a panare i petti. Prendiamo il vassoio del baroma, lo posizioniamo sopra il baroma e andiamo a posizionare le fette panate che condiremo con sale e pepe. Proseguiamo così sino al completamento delle fettine. Adesso irroriamo con un filo d'olio. Condiamo con dell'origano secco. e completiamo con le fettine di limone. Chiudiamo con il coperchio del baroma e facciamo cuocere per 30 minuti, temperatura varoma, velocità 1, il pollo è cotto, le patate sono cotte, andiamo a impiattare, pollo al limone grazie e alla prossima ricetta.